Ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi Per fare questo glitch avete bisogno di determinati requisiti Un palazzo del CEO comunque un garage minimo del CEO con dei posti liberi Una LG Retro Custom, il CEO deve avere l'officina ragazzi, ricordate Deve avere l'officina, una sessione sola di invisi e un amico che vi aiuta una volta che avete tutto ciò, siete pronti a fare il glitch, ragazzi. Fate bene attenzione al glitch. Allora, da questo momento in poi, lo schermo si dividerà in due e vi farà vedere cosa dovrà fare il vostro amico e cosa dovete fare voi. Non ho voluto, ho voluto tagliare il primo pezzo mh, in maniera tale da farvi capire bene che cosa bisogna fare. Certo, noi ci stiamo dirigendo in un punto, insomma però eh, potete farlo in qualunque punto della mappa, va benissimo avete bisogno ragazzi, sia voi che il vostro amico di un centro operativo mobile una volta che avrete tutto ciò, siete pronti il vostro amico dovrà avere un'auto dentro il centro operativo mobile che sia una LG, che sia un'auto qualunque, qualunque auto va benissimo ragazzi non c'è nessun genere di problema l'importante è che questa auto provenga dal centro operativo mobile quindi a questo punto ragazzi siamo pronti per fare il glitch il vostro amico dovrà tirare fuori eh, l'auto dal centro operativo mobile voi dovrete salire con lui in auto si avvicinerà verso il centro operativo mobile e dovrà pigiare eh, a intermittenza freccia destra e option freccia destra e option, svariate volte ragazzi non una volta sola in maniera tale da creare il bug, se il bug non è fatto bene come in questo caso come avete visto vi farà entrare dentro il centro operativo mobile e poi si buggerà in maniera strana comunque potrete ripetere il bug in maniera tranquilla senza nessun problema quindi io ho lasciato anche il primo pezzo quindi non mi è venuto a dire ah ma non mi funziona e cazzate varie quindi, Fate bene, attenzione! Adesso andremo a ripetere il glitch. Quindi, io vado a salire eh, nell'auto della mia amica. Una volta eh, salito nell'auto, la mia amica prende e preme ripetutamente freccia destra e option, freccia destra, option, freccia destra, option, e noi dovremo rimanere in questa schermata. Dopodiché, il vostro amico dovrà andare in. Eh, Online, creatore andrà in creatore e farà tutti gli stessi passaggi che vedete nel video ovvero premerà sta, eh, sì, oh, start option come cazzo volete chiamare insomma andrà online eh, crea una nuova sessione o comunque crea sessione solo inviti che è meglio ragazzi una volta che sarà in una sessione solo inviti andremo a vedere il passo successivo ragazzi, il glitch è abbastanza semplice però ogni volta che dovete fare questo glitch dovete ripetere questa procedura dall'inizio alla fine quindi una volta che il nostro amico è nella sessione sulla inviti andrà in attività create da rockstar, un lavoro da titano oppure una gara a stunt è uguale, è lo stesso ragazzi non fa nessuna differenza a quel punto eh, quando il nostro amico sarà entrato nella gara eh, noi andremo a unirci tramite parti ragazzi quindi andremo ad unirci tramite parti ritorneremo in game e eh, comincerà il caricamento come vedete in basso a destra al, riguadro, al mio riquadro tu che stai facendo il glitch per capirci ragazzi e quando ci comparirà questo messaggio il vostro amico dovrà uscire dal l'attività e noi accetteremo il primo messaggio poi ci apparirà il secondo accetteremo anche il secondo e il glitch sarà fatto però ancora non abbiamo terminato ragazzi ci manca un ultimo passo come vedete io ho portato con me l'auto da duplicare e mi dirigo verso il centro operativo mobile ragazzi Vado ad entrare verso il centro operativo mobile mentre il mio amico sta nell'altra sessione. Deve rimanere nell'altra sessione, ragazzi, perché altrimenti il bug andrà a fottersi. E una volta entrati dentro il centro operativo mobile, si buggerà, torneremo fuori. L'unica cosa che dobbiamo fare, una volta che ci avrà sbattuti fuori dal centro operativo mobile, è tornare nel palazzo del CEO nel garage dove avevamo i posti liberi ovviamente ragazzi quelli che vi ho fatto vedere in partenza del glitch e andiamo a mettere l'auto in quel garage una volta che abbiamo messo l'auto nel garage il gioco è fatto ragazzi mancherà solamente un ultimo passaggio che richiede l'officina ragazzi per questo motivo prima ho detto che dovete avere l'officina nel palazzo del cielo perché altrimenti non potrete salvare le auto allora le auto fatte con questo glitch ragazzi hanno tutte quante una targa diversa quindi non c'è bisogno di avere una targa personalizzata per fare questo glitch come avete visto prima qui c'era un posto vuoto adesso c'è la LG ragazzi che però ancora non è effettivamente una LG retro custom vi faccio vedere come vedete al secondo posto bisogna una lgrh 8 a questo punto che cosa dobbiamo fare ragazzi? Prendere questa LG RH8 Andare nell'officina del CEO E fare un cambio colore della targa ragazzi L'unica cosa che dobbiamo fare per rendere effettivamente Questa LG RH8 una LG retrocast A questo punto una volta che avremo fatto tutto Possiamo uscire tranquillamente la elegy sarà diventata una retro custom come l'altra avrà una targa totalmente diversa in maniera tale che per chi non ha targhe personalizzate potrà fare dei cloni eh, uno diverso dall'altro con delle targhe totalmente diverse e magari con la possibilità di eh, diciamo poter allungare un pochino il blocco giornaliero ragazzi adesso vi faccio vedere le targhe che sono totalmente diverse e vi faccio vedere anche che la LG che io ho portato fuori è diventata una LG retrocaston come state vedendo quindi a questo punto andiamo a verificare le targhe e vi faccio vedere che sono diverse ragazzi con questo glitch eh, ci impegnate un po' per fare de delle macchine però comunque eh, già il fatto che le targhe non siano per, diciamo, tutte uguali già è un buon vantaggio l'unica scocciatura è che avete bisogno di un amico però chi è che non ha un amico che l'aiuta detto questo ragazzi un saluto a tutti spero che il glitch vi sia utile eh, al prossimo video ciao a tutti